Maestro, eh, mi scusi, ho, ho pensato che, che, che forse avrebbe gradito un, un po' di protezione, magari il contagio di lei è ma, ma ancora, ancora attivo. Ma la coda, questo non serve assolutamente a nulla. Forse ti sei fatto un po' influenzare dagli umani. Eh? Ma maestro, io... Allora, te l'ho già detto altre volte, te l'ho spiegato. Eh? Sono certamente stato io che ho portato gli umani a credere nella sola materialità di tutto. Ma appunto, la realtà, la realtà non è quella. Eh? L'uomo, e quindi anche noi, anche se in maniera diversa, non è solo una cosa, è una con penetrazione di più cose, di più realtà, capisci? Di cui la materia è solo la parte finale, eh? quella che io gli permetto di vedere dopo avergli annebbiato gli occhi. Essi sì, ignorano le altre parti, eppure con questa nebbia negli occhi essi pretendono di guarire solo appunto il corpo materiale, ignorando tutto il resto degli strati. È per questo che, che falliscono così spesso. Ma, ma, ma, ma no, maestro, ma, ma no, non è così. In realtà eh, la loro scienza curativa è molto avanzata e ottengono dei suoi... Ah, ma la coda! Come il tuo sguardo è piccolo, limitato! È vero, è vero. Hanno degli strumenti meravigliosi, io l'ho dato io, eh? Ma con quelli loro si dedicano a guarire solo il corpo. Gli altri strati... L'anima, lo spirito, chiamiamoli così adesso per, per semplificazione, queste altre realtà, le guariscono? Eh? Beh, hanno ehm, ah ah no, gli ipsi? No, non lascia perdere, guarda a livello generale, guarda con sguardo largo, confronta con il passato, eh? la situazione complessiva. Paragonata al passato, con l'anima, con lo spirito, loro stanno meglio o peggio oggi? Rispondi, con l'anima, con lo spirito, loro stanno meglio o peggio oggi? Eh, peggio, in realtà peggio. Eh, E tu lo sai, può un corpo sopravvivere bene senza l'anima e lo spirito, o con l'anima e lo spirito ammalati? No, esatto. E invece? E invece che è successo? Che loro si sono dedicati proprio a questo, solo al corpo, eh? Almeno la maggior parte di loro. E pensano di guarire tutto attraverso il corpo materiale. E invece, in generale, stanno peggio. Ma, maestro, fanno pure cose incredibili con quella tecnologia. Lo so, lo so, te l'ho detto, gliel'ho data io la tecnologia, eh? Io gliel'ho data, gliel'ho data proprio apposta perché loro ci si perdessero, si inebriassero, capisci? Beh, guarda come la gestisco. Eh? Invece di usarla per aiutare il corpo insieme all'anima e allo spirito, essi trinciano. Bucano, modificano, come, come, come delle scimmie impazzite con un giocattolo nuovo. <ride> pazzi, pazzi, umani, pazzi! Maestro, ma forse, forse stai un po' esagerando, non, sembra quasi che non l'abbia voluto lei. Ma certo che l'ho voluto io, certo che l'ho voluto io, Manacoda. Però... Però è, non è facile... La loro infinita arroganza a volte sembra superare la nostra. Ma in che senso, maestro? In che senso? Te lo dico io, in che senso? Conoscono loro il segreto della vita, per caso? Eh? Sanno riportare indietro alla vita chi è morto? No! Non lo sanno, non lo sanno, capisci? Quindi in sostanza non sanno nemmeno come funziona il loro maledetto corpo, non sanno nulla, non capiscono come funziona il complesso del loro corpo con tutte le altre sostanze. Anche le loro istruzioni base addirittura le chiamano spazzatura, non le hanno nemmeno lette tutte quante, eppure ci ficcano le mani dentro fastidio, non sanno nemmeno, nemmeno come fanno a pensare, non sanno nemmeno come si, si originano i loro pensieri, eppure ritengono di poter intervenire su quel delicato equilibrio vivente sviluppato in milioni di anni, milioni di anni di lavoro delicato, e loro credono di poter fare qualunque cosa senza rispettare almeno rispettare quel delicato equilibrio. Maestro, ma, ma, ma, Lo so, lo so, me la sto prendendo tanto. Ma è solo... È solo che... Ma, forse vuole riposarsi un po'? No, no, non voglio! Non voglio riposare un po'. Andiamo avanti, procediamo! Procediamo con il programma di violazione delle istruzioni base. Appunto, sull'onda di questa loro sciocca ignoranza di che cosa realmente un uomo è, loro su questa onda di paura e di ignoranza, come te prima, cederanno, cederanno facilmente, capisci? Anzi, desidereranno di seguire il progetto dei nostri inviati per essere tutti violati a livello delle loro istruzioni base, le istruzioni base del loro corpo. <ride> Seguiranno delle scimmie pazze in camice a cui noi abbiamo dato potere, scimmie pazze che, che pasticceranno con i mattoni del loro corpo, chissà cosa ne verrà fuori. <ride> ma ma signore, appunto, siamo, siamo, siamo sicuri, ho detto... Eseguire, eseguire, ma la coda.